Poi no Oh, benvenuti in questo nuovo vlog Io sono Barbuto ma non ho la barba Non so se hai sentito dire da queste parti Ma se sei nuovo qua sul canale commenta con <tose> nuovo iscritto Metto like a tutti quelli nuovi Allora qua c'è tutta una strana mercanzia di cui io non so né nome né cosa Spaventoso ma nel tipo che ti hanno massacrato di botte No o... Spaventoso Spaventoso Cosa possiamo fare allora? Vediamo spaventoso. Eccolo, spaventoso. Eccolo. Mi no. oh. presento Barbuto, lo zombie più bello del pianeta, non so. cosa hai visto zombie più belle di me. Io non penso proprio. Ti hanno distrutto proprio. Ho visto bro Bro erano in cinque. <ride> Questo è stato conciato per le feste. Tu tiramela, capito? Se cioè non ce puoi Bro, tiragliela tira in faccia, bro, tira in faccia. Okay. ok. Fatto rischio e pericolo, eh. Eh, io ho paura, ti dico, c'ho paura. Ti dico. <coughs> <Vabbè. ride> Spegnerle, devi fare aria, cioè non quella. Sopra, sopra. Ok, okay devi. Guarda, cioè, così, cioè, tu qua, vedi così, fai aria e spegni, non colpendo, presente, no, così, <ride> così, ok? Wow! Oh, io sono qua, no, no, seriamente, mi fai male. Ma lo sti prendo. Ma sei fase, <ride> arrivata a casa? è arrivata. Eccolo! Oh, è arrivato Babbo Natale. È arrivato il fattorino, ha avuto il fattorino. Cos'è, cos'è? Sushi! Super sushi per tutti! Super sushi! Sì, bitch! Lo vedi il mio sushi, bitch? Eccole! Sono arrivato un nuovo paio di Jordan! Adesso li apriamo! Wow! Wow! Ragazzi sono il mio nuovo paio di scarpe preferite Queste sono bellissime Guardate qua eh? Ok Ok Ok Ok Io testo così per vedere se sono Ok top. Siamo qui nel laboratorio di Lolek Adesso okay. ci fa vedere un po' di cose Che produce tutto lui Tutto a mano con pellami originali ricavati da borsoni Che prende in negozio Questa qua è una borsa Cucite interamente a mano Che riprende la forma della Kelly di Hermes. Pallina da baseball Se vuoi giocare buttando via milioni di euro Baule per gli appuntamenti Appuntamenti speciali Merda e Poi questo qua è il mio lavoro Faccio accendini, prodotti personalizzati Tutti cuciti a mano Con pellami soltanto originali Che recupero dai borsoni che smonto Questo borsone Gucci da viaggio Lavoro giorno e notte Mi manca solo la brandina Poi potrei vivere Bene, qua Questo qua è per sfera si va spaccano tantissimo Dior, Jacar, Ricamato e Cucita a mano un logo e questo invece è un Vuitton Black con personalizzazione e cuciture sempre a mano. Qua vedo un Barbuto. Quindi immagino sia per me. Wow, wow. Louis Vuitton! Ci anche grande. Ci hanno rinchiuso Di nuovo Siamo in zona rossa Quarantena Quindi uno cosa fa? Sta tutto il giorno davanti a TikTok E io ho scoperto un nuovo trend Cioè non è che l'ho scoperto io Sta girando ovunque Con una canzone di Bugs Bunny Che ok adesso, adesso vedrete cosa succede con questa canzone Però fa morire Dopo non so quanto tempo Torno con le reaction ai TikTok Ovviamente trovate il link delle nuove felpe In descrizione spettacolo, Link in bio Se volete un pezzo di barbuto è sempre piaciuto Se siete nuovi qua sul canale Commentate con hashtag Nuovi iscritto Ok? Dobbiamo arrivare a mezzo milione Bugs Bunny Bugs Bunny Ok allora non so se avete capito il trend Bisogna fare quei calzini Tipo Bugs Bunny quelle sarebbero le orecchie del Bugs Bunny E poi mostrare il fondoschiena <ride> Bugs Bunny Ma questo è registrato un po' male Posso dirlo Un po' male ho registrato un po' male Potete impegnarvi di più ragazzi Mi sono perso... Vabbè. Questo è registrato bene Ci sono anche i led dietro cioè Si vede che c'è uno studio qua Si vede che c'è uno studio Questo pure è registrato male Se vede manco la faccia Voi starete commentando eh, Tanto l'importante in questo trend non è vedere la faccia Eeeh, Furbacchioni Il problema è che se non si vede la faccia Non si riesce a capire... Eh, quanti anni abbia la ragazza <ride> E questo potrebbe essere un problema <ride> Oh, questo si vede il viso Finalmente Non si è visto altro Non si è visto altro Ti ha tenuto lì fino alla fine Per poi non farti vedere nulla Bravo, Bravo. Spero per lei che questa ragazza sia vestita È vestita, è vestita. Perché ragazzi, per, perché non si vede la faccia a nessuno? Eh, lei ha sbagliato, ha sbagliato il trend. Questa mette una luce soffusa, una luce rossa, una luce soffusa Ragazzi, non ho capito, non ho capito il gioco, fermate Questo ho anche registrato male Diciamo che non puntano tanto sulla qualità Con questo trend Puntano diciamo qualcos'altro Questo è bello, c'è cioè, un bello sfondo dietro Bianco e nero, mi piace Questo, questo, questo, questo mi piace Bugs Bunny Bugs Bunny È partita troppo presto È partita troppo presto Ragazzi ma lo faccio meglio io questo trend anche lei parla troppo presto, ragazzi. Ma non è difficile questo trend. Quando fa psh psh, bisogna alzare il, il culetto. Bisogna alzare il culetto quando fa psh psh psh. Oh, lei è andata giusta. Non ci posso credere a quello È il tipo che mi fa la foto. Eh sì, mi, mi, mi ha sgamato. Mi ha sgamato, cazzo, mi ha sgamato. E ancora sono spinti. Siamo passati da... Non si vedeva niente. E lo facevano sbagliato, nel momento sbagliato. Fuori tempo, ok? Anche che si vede troppo? Qua? Aspetta, non sto capendo. Ma cosa? Non sto capendo, ragazzi. Vedo solo dei piedi, non vedo altro. No, vabbè. No, no, vabbè. No, va, bene. <ride> ah questo trend è pazzesco ragazzi, è pazzesco questo trend Adesso chiamo anche Uso e vi faccio vedere anche lui Bro, vieni, vieni, vieni che ti, ti, devo, ti devo far reagire qua Cos'è? Allora ho scoperto un trend, si chiama Bugs Bunny mm. Presente il cartone animato? Eh Ok E niente, praticamente adesso ti faccio vedere Vai altro che Bugs Bunny qua Ah cosa fa vedere i piedi a me non piace un piede devono tenere i calzini bianchi così sembra le orecchie di Bugs Bunny oh ha <ride> le orecchie piccole si cosa questa. Sì, questa le orecchie piccole I capelli punti anche oh però c'è qualcos'altro al posto dei piedi di <ride> Bugs Bunny No, questo no! Che no. <ride> è stato? Perché ci ha fotografato questo? Non stavamo guardando, non, stavamo Zio, guardate, non fregato! L'abbiamo fregato, non c'è sgamato! Oh, questo si vede già! Guarda, <ride> lì. guarda lì! Un po' di sgamo sta tipo! Oh, oh, oh. Fuori di testa! Bugs Bunny. Eh, eh è salito un po' storto <ride> Questa non sta, non lo so, sembra un loop. Sembra eh, bloccato, sì. Sì. <ride> Oh, eh, Però... Però... Questa? No, no però, però, però. sì. Questo? Eh, questo. L'orecchio dove lo lascerete? La fascia è Vabbè, questo è un foto con Qua c'è una serie di foto, non ci interessano ecco. Ah, questa mi sa che fa solo, una carina. Fa solo la carina ti, ti dà l'aria di una che fa solo la sì. carina? Vuoi non far vedere neanche i calzini? Sì, eh, sì. Ho male. eh sì, ci ha fatto fregare Ti è piaciuto Bugs sì. Barney? <ride> ok ragazzi, questo video termina qui Ci vediamo ogni venerdì alle 14 Ok, ogni, ormai ogni venerdì alle 14 C'è l'appuntamento fisso qua su YouTube Perché sono tornato, cazzo! Vi ricordo il link in bio per la nuova FL. Per il nuovo merch. Ci sono le tazze. C'è un botto di roba, ragazzi. Sullo store. Quindi andate tutti a cliccare il link in bio. Lasciatemi un commento e scrivetemi. Se eravate a conoscenza di questo trend, Bugs Bunny sì o no. O se ve l'ha fatto conoscere, è barbuto sempre piaciuto. Ciao belli. Ci vediamo venerdì.